L'ambiente allo sport, Angelo Caramanno, una manifestazione importante che ormai è entrata nel cuore dei Salernitani, la Stra Salerno da oltre 20 anni che eh, si, si organizza qui in città. È una manifestazione dei Salernitani, insomma, cioè insieme a Pedalando per, per, per la città, lo dicevo prima, eh, ormai è, una, è un classico irrinunciabile della città ed è parte integrante del nostro tessuto sociale, sportivo, culturale anche. E poi dicevo prima anche in conferenza stampa è un segnale verso una diversa disponibilità della città rispetto ai cittadini perché il cittadino si rappropria della città, degli spazi, dell'aria, dell del mare e ovviamente tutto diventa più sostenibile, più, più bello, più compatibile con l'ambiente e con, con se stessi. Sarebbe un esperimento da, da ripetere, io sostengo con, con maggiore frequenza, mi farebbe piacere, lo farei con, con grande voglia. Eh, ovviamente tutto questo va di pari passo anche con esigenze che sono quelle del traffico, quelle della, della sicurezza, quella della sostenibilità rispetto alla mobilità. Però la strada Salerno è bellissima, insomma è una macchia di colore strepitosa nella città nella quale sicuramente non si può più fare a meno e che poi ci entusiasma perché poi il, diciamo, il 70-80% dei partecipanti sono, sono appassionati che probabilmente finalizzano il loro impegno quotidiano nei parchi, nelle strade, sul lungomare alla partecipazione a questa iniziativa. E quindi voglio dire, dà anche un senso uh, all'impegno di tanti volenterosi del running, quindi per questo assume ancora più rilevanza. Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Visnova, Anna Pergola, una manifestazione importante, la Strasalerno Salerno che ritorna eh, ogni anno, ormai un appuntamento fisso entrato nel cuore dei salernitani, ci spieghi un po' nel dettaglio quali sono, qual è il programma e anche le novità di questa edizione. Sì, siamo giunti alla ventitresima edizione, eh, per cui quest'anno, eh, come ogni anno, eh, invitiamo tutti gli atleti salernitani a partecipare alla manifestazione. La gara si articola in diverse fasi. Eh, la prima fase agonistica con partenza alle 9.30, eh, a cui parteciperanno gli atleti eh, che sono in grado di, di percorrere la distanza di 21 km. Eh, sarà campionato regionale di mezza maratona della di atletica leggera nonché campionato nazionale ASI. Eh, poi al, abbinata alla 21 eh, ci sarà una 10 km non competitiva a cui potranno partecipare tutti, non agonistica. Inoltre ci sarà una staffetta eh, compre, com, cioè che coprirà i 21 km con due persone e la staffetta è simpatica perché eh, sarà composta o da due uomini o da due donne o mista, quindi abbiamo previsto eh, questa ulteriore variante eh, proprio perché eh, amiamo le novità, amiamo offrire sempre qualcosa di più. Alle 11.30 11 poi ci sarà la partenza eh, della e per questo invitiamo tutti i cittadini a partecipare, ad acclamare gli atleti e poi a trascorrere un'ora un del loro tempo per le strade della città. La partecipazione è gratuita quindi siamo felici di averli tutti con noi. Un'iniziativa come quella odierna che serve, e eh, parte del progetto insomma, per rilanciare e potenziare il tessuto economico e commerciale della città. Assolutamente, oggi senza i social network dire, non si va avanti, andiamo a passo con i tempi e quindi vogliamo, facendo questo studio assieme all'Università di Salerno, alla Camera di Commercio e alla Confesercenti che ha proposto l'iniziativa, di eh, tenere queste lezioni, questo studio per capire quali sono i sentimenti che ogni consumatore Uh, può uh, uh, farsi influenzare dall'acquisto o meno di un uh, prodotto anziché un altro. Questa diciamo, è una cosa che in America è molto usata da, da, da anni, soprattutto nei centri delle grandi distribuzioni e credo che noi dobbiamo attingere dal modello americano per esportare questo modello di studio e dare ai piccoli commercianti tutte quelle indicazioni e strategie da mettere in campo per far sì che i loro prodotti siano scelti rispetto ad altri. Assessore, il, um, ieri è cominciato il montaggio delle luci, l'11 novembre, primo tiro inaugurale della ruota panoramica, ha pubblicato anche il bando per i mercatini, insomma sta prendendo forma uh, Luci d'artista Natale. Asseglier. Assolutamente, questo è il nostro auspicio, innanzitutto prendiamo con favore che eh, ieri è iniziato il montaggio delle luci, devo dire che la cosa più eh, interessante che mi è capitato in questi giorni è quello di vedere anche delle persone che solitamente erano Uh, astiose, in astio nei confronti delle luci, hanno tirato un sospiro di sollievo. Erano tutti più contenti. Grazie. Come volano per l'economia, da una parte, come gioia per i bimbi e le famiglie e per tutti. E le persone turistiche vengono da ogni città e vengono grazie al nome che Salerno ha fatto con le luci non solo nel periodo di Natale ma anche in periodi differenti. Quindi 3 novembre speriamo di confermare come ha detto lei eh, l'inaugurazione di luci d'artista, 11 novembre in ruota panoramica perché l'anno scorso l'iniziativa è andata benissimo, tant'è vero che quest'anno ci sono state più richieste e poi chiaramente nei primi di Natale credo avremo l'accensione del nostro bellissimo albero di Natale a Piazza Portanova dopodiché 8 dicembre mercatini di Natale che rimarranno dall'8 dicembre fino all'8 gennaio è uscito un bando proprio l'altro ieri mattina eh, mi permette di dire solo una cosa, quest'anno sui mercatini di Natale abbiamo fatto un'operazione per incentivare gli artigiani a partecipare a questo evento cercando di calmierare i prezzi delle casette, infatti rispetto all'anno scorso sono abbattuti i prezzi per il 50%, quindi che partecipano numerose e che Salerno possa essere ancora di più nel periodo natalizio e non solo, una grande comunità, perché eventi come luci d'artista e i mercatini devono unire, ma da questo punto di vista confido nella massima maturità dei commercianti e di tutti i salernitari. E con i mercatini etnici che rappresentano un po' insomma, un nervo scoperto dell'amministrazione comunale, nello stesso periodo dove saranno collocati? Allora, i mercatini etnici, proprio due settimane, la settimana scorsa, eh, la comunità, gli amici senegalesi e bengalesi hanno accettato la nostra proposta che era datata già dell'aprile scorso. Quindi stiamo predisponendo l'area di via Marconi, che è già attrezzata con un parcheggio annesso, e l'area di via Cano. Siamo andati proprio ieri a fare un sopralluogo per eh, chiaramente mettere la segnaletica apposita e fare gli stand. Andranno a rotazione usando le due aree, via Calò e via Go. Credo nelle prossime settimane inizieremo pure. Questa per noi è sempre una situazione transitoria, voglio ribadirlo, perché la vera integrazione per noi, quella effettiva, è che nelle aree mercatali, quella che valgono per i nostri operatori, devono poter concorrere anche gli amici senegalesi e mengalesi. Chiaramente possibilità per tutti, ma le regole valgono per tutti quanti. L'iniziativa per potenziare il mercato di prossimità e di utilizzare anche uno strumento indispensabile, i social. Assolutamente sì, questo fa capire che la Confasercenti Provinciale di Salerno, attraverso i propri uffici e attraverso comunque la sintesi che riesce a fare con gli enti e le istituzioni, l'Università Federico II di Napoli, la Camera di Commercio di Salerno e i comuni che hanno raccolto la nostra iniziativa riesce a portare avanti eh, progetti condivisi che devono eh, far fronte a quelle che sono le necessità dei nostri commercianti e degli esercizi di vicinato attraverso quello che prima veniva fatto solamente per la grande distribuzione organizzata e oggi viene fatto eh, per gli esercizi di vicinato. Questo per far sì ehm, eh, di incentivare quello che è il commercio, il commercio storico, gli artigiani, perché oggi anche loro hanno la possibilità attraverso i social network di vendere il nostro Made in Italy, eh, l'oggetto ricercato, il servizio ricercato. Con un obiettivo, quello di tutelare la legalità insomma, contro l'abusivismo che danneggia i commercianti onesti. Assolutamente l'abusivismo danneggia tutti i settori, non soltanto quelli del commercio, lo sappiamo benissimo, noi vogliamo che le aziende sane, quelle in regola, quelle rispettose delle leggi naturalmente eh, devono essere tutelate ma eh, a loro va anche offerto il migliore dei servizi eh, sia dal punto di vista datoriale ma dal punto di vista eh, amministrativo. Qual è la situazione attualmente? C'è un trend comunque positivo? Il trend si riferisce agli esercizi di vicinato, il trend è leggermente positivo, gli ultimi dati si attestano intorno all'1,2% di nuove aperture come partite IVA, a fronte di migliaia di chiusure, però il trend è leggermente positivo. Il discorso è un altro, che oggi fare impresa è molto difficile, lo sappiamo benissimo, la pressione fiscale alle stelle e davvero tutelare gli esercizi di vicinato, gli esercizi storici, quelli che rappresentano dei baluardi dei nostri territori, è importante perché sono delle sentinelle anche dal punto di vista eh, dell'occupazione dei territori, della salvaguarda e la tutela dei, dei territori. Quindi il nostro impegno è tutto per loro per far sì che possano risollevarsi. Eh, proprio ieri ne parlavamo in un convegno a Roma eh, organizzato con Fasercenti Nazionali. C'è una leggera ripresa ma ci deve essere anche la ripresa dei consumi. Eh, bisogna far crescere anche la, la percezione e la capacità di spesa dei nostri eh, concittadini per favorire poi l'esercizio di vicinato e il commercio in genere.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 e davvero tutelare gli esercizi di vicinato, gli esercizi storici, quelli che rappresentano eh, dei baluardi dei nostri territori è importantissimo, perché sono delle sentinelle anche dal punto di vista eh, dell'occupazione dei territori, della salvaguarda e della tutela dei, dei territori. Quindi il nostro impegno è tutto per loro, per far sì che possano risollevarsi, eh, proprio ieri ne parlavamo in un convegno a Roma, organizzato con fosercenti Nazionali, c'è una leggera ripresa ma ci deve essere anche la ripresa dei consumi, eh, bisogna far crescere anche la, la percezione della capacità di spesa dei nostri eh, concittadini per favorire poi l'esercizio di vicinato e il commercio in genere. Un'iniziativa particolare per rilanciare un settore che ha ah, sì un trend positivo ma non è tutto? Eh, sì, diciamo, i dati sono abbastanza sconfortanti perché abbiamo un, un, come dire, un calo di imprese del commercio degli esercizi di vicinato pari al 40%, nel giro diciamo, di 5 anni hanno cessato l'attività circa 40.000 esercizi di vicinato, eh, il problema è, è quello cioè, che dove esistono gli esercizi di vicinato è nel centro storico, un'attività di specializzazione e una, come dire, una, un attaccamento dei consumatori. All'esercizio di vicinato, il problema è quello di avvicinare anche i mercati che in questo momento, diciamo, sono i mercati, che le vendite che si fanno online. Eh, questo nostro progetto ha la possibilità di poter dotare gli esercizi commerciali di vicinato, la possibilità di poter avvicinare tanti e tanti consumatori che usano i web eh, per le, i prodotti che loro vendono, per le attività commerciali che loro hanno nel centro delle città. Eh, questo tipo di attività normalmente la fa la grande distribuzione, cioè nel senso che, c'è faccio un esempio, c'è Ikea che commissiona diciamo, questa attività di, di consulenza, di, di verifiche, di gradimenti per milioni e milioni di euro all'anno. Gli esercizi vicinati ovviamente non sono in grado di poter fare questo investimento, lo stiamo facendo noi come confesercenti insieme all'Università all Federico II con, con costi anche abbastanza limitati affinché eh, possiamo dotare inizialmente i commercianti di, la possibilità di poter eh, come dire, avere notizie dal punto di vista dei consumi, del, del gradimento dei consumatori per poter poi come dire, organizzarsi e poter vendere il loro prodotto. Ovviamente successivamente poi i commercianti dovranno in maniera autonoma come dire, eh, far sì che questi dati, questi aggiornamenti siano annuali per poter poi essere competitivi diciamo, nel, nel tempo.